Buonasera a tutti gli amici che, che ci seguono in, in diretta su Facebook, agli amici di Sottosopra, di Osservatorio Globalizzazione, che seguono le nostre pagine e i nostri dibattiti. Eh, per me è la prima volta, mi chiamo Alessandro Catanzaro, come vedete eh, anche dalla, dalla Lidascalia, è la prima volta che... Eh, Parliamo di America e siamo onorati di avere con noi eh, un ospite di, di eccezione, che è eh, Dennis Redmond, eh, lo, lo presento, un giornalista eh, americano, eh, responsabile eh, comunicazione media e sviluppo del Consiglio per le relazioni Italia-USA, consulente della società Edelman, nonché per eh, 25 anni alla guida della dell'Associated Press, per l'area del Mediterraneo, nonché mio ex eh, professore di giornalismo. Chiamerò professore e le ringraziamo eh, molto di essere, di essere qui con noi e per in momento eh, discuteremo eh, con lui eh, di, di America, di quello, di quello che succede in America e di quello che farà il neo-presidente Joe Biden, insieme alla sua vice Kamala Harris. Buonasera, professor Redmond. Buonasera a tutti. Buonasera. Dunque, cominciamo eh, subito a parlare del, degli argomenti. Eh, quindi, eh, parlando di stretta attualità, eh, come, come tutti sappiamo, ieri è cominciato... È... Che alla camera già era stato approvato in precedenza l'epifania l'assalto ferocita al, al congresso che ha fatto alcuni morti e poteva e poteva farne però anche, anche molti di più per, per come si sono svolte, eh, le, per come si è svolta la eh, vicenda. Eh, quindi eh, chiederei eh, subito: mi sembrava giusto fare questo eh, passo indietro e chiederei al professor Redmond se, eh, questi, se questi fatti, a suo parere, rappresentano una, una ferita profonda per la democrazia americana. Certamente, per gli americani, è non solo una ferita profondissima, perché praticamente. Non è mai successo in tempi recenti una cosa di questo genere. Ma anche è una profonda vergogna che gli americani eh, sperimentano nella loro carne. Una specie di vergogna perché gli americani sempre hanno la visione di una democrazia perfetta che dà l'esempio nel mondo dove le istituzioni funzionano, dove c'è il perfetto equilibrio tra l'esecutivo e il giudiziario, eh, eh, eh, il eh, eh, il, giudiziario, il legislativo, e perciò per loro è stata un, una sorpresa, una specie di ultimo, un ultimo, un ultimo shock della presidenza Trump dove pensavano che l'America era un gigante, ma non è, ma è un gigante che ci aveva proprio i piedi d'argilla. In molte cose eh, gli Stati Uniti si pensava che fosse un gran paese e poi si è visto. C'è un problema di 50 stati che ognuno è un, è un, è un, è un, è un paese a sé. C'è un problema di un sistema... Mh, medico che non è centralizzato perciò ognuno fa un po' come, come vuole c'è un, un, una serie di problemi che adesso ha cominciato a, a, a, a, a, a, a, a tentare di risolvere Biden eh, che eh, anche eh, gli Stati Uniti non, non volevano ammettere eh, che, che avessero eh, Anzi, alcuni non, crede, non credevano che, che li avessero. Quando è successo questo assalto al Campidoglio? E raccomando a tutti di vedere questo video di 13 minuti che si incontra naturalmente in rete, che lo vedete tutto dall'inizio alla fine e vedrete come questa folla inferocita, vedetelo tutto, eh, Vedrete come la folla inferocita eh, ha cominciato a invadere il Campidoglio. Eh, è, una battaglia, è stata una battaglia di simboli, non dimentichiamo che si è utilizzato la bandiera americana eh, per, eh, per strappare gli occhi di alcune persone, per colpire altri con... Eh, con, eh, con, il, con il mastro della bandiera americana o si è utilizzato la bandiera eh, della confederazione cioè dei stati del sud cosa che eh, si credeva che fosse superato ma in verità non è, non è stato superato si credeva anche che eh, le persone che andavano a manifestare sarebbero Pacifiche. invece molte erano armate tanto che sono, eh, eh, sono morte cinque persone e due poliziotti eh, si sono suicidati dopo, dopo questa scena traumatica perciò tutto quello che è successo eh, il 6 gennaio è stato non solo per gli americani uno shock, ma anche per l'autoimmagine. Immaginate che gli americani sono diventati un po' eh, con lo stesso riflesso di qualche volta gli italiani. Cosa pensano di noi? Cosa dicono di noi? E questa era la più grande potenza eh, del mondo, perciò di solito le grandi potenze non si, non si fanno cura di quello che pensano gli altri o che quello che scrivono gli altri, invece eh, i propri giornalisti. La copertura di questo video ha dimostrato che alcuni giornalisti britannici o australiani hanno fatto un, un lavoro più serio che i propri americani perché gli americani non ci credevano, non potevano crederci, anzi. Eh, ieri durante l'impeachment uno dei, dei impeachment managers ha confessato che era la prima volta che portava la figlia a vedere eh, questi risultati certificati dell'elezione e che ha avuto vergogna che, perché la figlia gli ha detto Dopo che il padre gli aveva detto mi dispiace che è successo questo il 6 che hai avuto paura, che ti sei nascosto sotto, sotto, il, sotto il, il, tuo, il, tuo tavolo, il tuo tavolo che ti sei barricata dentro gli uffici adesso ti faccio venire un'altra volta no grazie papà, diceva la figlia del rappresentante non vengo più al Campidoglio, perciò era una specie di, di, di, repud di repudiazione di, di una delle istituzioni le più, le più sagrate per gli Stati Uniti, che sia da, dalla parte dei repubblicani o dai, da parte dei democratici, è stato uno shock. E perciò questo questo evento sarà una ferita molto profonda e che gli americani eh, avranno nel loro libro di storia e nel loro inconscio sarà, sarà, avrà la stessa lo stesso impatto che un eh, che un 9-11 o forse che un un un, una, una, un evento drammatico come un assassinato di un presidente o di un candidato. Certamente sarà a quel livello, se non di più. Perché poi avere a Washington, dopo questo, non prima, perché prima le forze dell'ordine erano, erano piuttosto leggere, ma io direi avere a Washington lo stesso numero di truppe che sono in questo momento staziona, americane, che sono stazionate in Afghanistan e in, e in Iraq, co, il totale delle truppe che stanno lì, cioè 25.000 membri delle forze armate nella, nella città di Washington, lo stesso ammontare di, di truppe che stanno in, in Afghanistan e, ed in Iraq, è una cosa che fa un impatto incredibile anche questi soldati a dormire nel capitolio basta, basta metterlo a livello europeo o italiano per capire come questo è un trauma che rimarrà durante molto tempo poi questo trauma in questi giorni viene, viene ancora più eh, lavorato e più avvelenato perché eh, si rivivono questi con i film che vi avevo raccomandati con i video che avevo raccomandati e con altri argomenti tra eh, i legislatore mh, dei due partiti certo ma ehm, non avrei una domanda proprio sulle forze dell'ordine che sono risultati, adesso sono tantissime ed è, ed è uno shock, ma lì per lì eh, forse erano tragicamente poche, eppure c'era sentore di, eh, di una cosa del genere. E infatti, come? E Infatti la cosa che era sorprendente è che noi all'estero e anche altri in altre parti degli Stati Uniti, e anche nella stessa Washington, ehm, Molta gente diceva, beh, è meglio stare in casa perché ci saranno delle manifestazioni. Perciò eh, il, il coordinamento delle forze dell'ordine è stato molto leggero. e Credo che durante questo impeachment magari arriveremo a qualche conclusione o qualche indizio di quello che è successo. Il problema a Washington è che un po' come in Italia eh, o in altri paesi, ci sono varie polizie, perciò c'è la Metropolitan Police, c'è la Capital Police, c'è la Guardia Nazionale, eh, c'è le truppe, e perciò eh, eh, la, il, la catena di comando, eh, stranamente, è della Capital Police, se non mi sbaglio, passa attraverso l'esercito e, e perciò l'esercito, cioè il pentagono americano, non, eh, per qualche ragione non, eh, non, non ambiva a, a, ad aumentare la, il numero di soldati o di, di, di polizia per, per questo. Infatti si vede che la polizia, quando si guarda il famoso film, si vede che la polizia non resiste, va indietro, tenta una manovra diversionaria, ma non, non, non resiste fino a quando due o tre ore dopo vengono le truppe della Guardia Nazionale e cominciano a espellere eh, i manifestanti. Perciò è, è certamente un, un o per sbaglio, eh, che mi sembra un po' Eh, tirato per i capelli, o piuttosto per disegno, una, una, una protezione leggera dalla parte del, del, del Capitol Police, del Metropolitan Police. Quindi, comunque, un errore lo diciamo a posteriori, però. Eh, so. un, un errore o, ah. un, o, o una mossa intenzionale per, per precisamente. Permettere a questa folla di andare verso il Capitolio senza essere, eh, essere ostacolata ob più di tanto, eh, questo sarebbe ancora, ancora più grave perché ti rendi complice, cioè, ragionando così, ti, ti rendi complice di un tentativo di colpo di Stato. Poi non si può definire colpo di Stato. Quello è eh, un'insurrezione. Però... Un e l'insurrezione, eh, diciamo se si guarda la definizione di insurrezione, si vede che è un movimento mh, di, di subversivi che tentano di disrompere il potere. Perciò eh, certamente eh, questa insurrezione eh, era intenzionata a interrompere la conta ufficiale dei voti dei grandi elettori per l'elezione della presidenza americana di novembre. Comunque, eh, ad ogni modo ora c'è questa procedura di eh, impeachment che tra l'altro è un unicum nella, nella storia, no? perché eh, per la prima volta, almeno per quanto riguarda il presidente, Vabbè, intanto per la prima volta è la seconda procedura di impeachment che un presidente subisce. E poi, in questo caso, il mandato è già, è già terminato, quindi si punta a uh, non a, a, a, a proclamare un'interdizione dei pubblici uffici, praticamente per, per Trump, Ma questo Questa... sarebbe il sogno. Questo sarebbe il sogno dei democratici. Mm -hmm. Ma eh, è chiaro che eh, per il momento, vedendo quello che successo dal punto di vista procedurale. E ieri eh, il, si è deciso che si poteva andare, il Senato poteva continuare a fare il giudizio di Trump, perché sei eh, membri del Senato che erano repubblicani hanno votato con i democratici. Perciò eh, questa era la prima... La prima la, la, prima, la prima tappa ma la seconda tappa dovrebbe essere dopo che il senato che, che in pratica diventa come se fosse una corte cioè si decide si condannano eh, il, il, il, il la, la, la persona che è incolpata cioè il presidente ex presidente trump e eh, è chiaro che avendo bisogno di 17 voti, cioè 11 in più di quello che hanno avuto nella votazione procedurale, sembra difficile, visto gli argomenti e visto la situazione dei, dei senatori repubblicani, che molti di quali sono sotto elezione e tengono al patrocinio di Trump, eh, mi sembra molto difficile arrivare ai 17. Eventualmente i democratici speravano che ci fosse un'ulteriore votazione perché ci deve essere una votazione supplementaria dopo, dopo quella per condannare eh, il presidente Trump che poteva proibire l'ex presidente di. Mh, di essere eh, di concorrere per qualsiasi incarico pubblico, quindi due Ora, votazioni distinte, perciò due votazioni distinte. È chiaro che, eh, anche se questo non arriva a, a, questo, a questo punto, eh, i democratici insistono a fare tutta la procedura per utilizzare come un gigantesco eh, palcoscenico di teatro per, eh, destinato a, a fare gli americani capire quello che è successo, eh. capire e, tomare, e prendere le, le, le, diciamo, le misure di quello che è successo. Un'altra eh. cosa del quale aggiungo un'altra cosa, che forse gli ascoltatori non sanno, è che allo stesso tempo, mentre c'è questo, questo impeachment, stanno procedendo le approvazioni dei vari ministri, cioè segretari o altri, dalle commissioni del Senato. Perciò che cosa succede? Io... Su questo campo di battaglia o oh, democratico, mi sto, tu sei il mio avversario repubblicano e ci stiamo mh, scanando praticamente per utilizzare una parola romana, eh, su, sull'impeachment. Ma allo stesso tempo, nello stesso giorno, o oh, in un'altra parte del Senato, stiamo votando pro o contro il nuovo segretario di Stato il nuovo segretario della giustizia tutti gli ambasciatori che andranno all'estero devono essere approvati dal, dal senato eccetera eccetera perciò qual è l'esercizio delicato? è che se il presidente Biden vuole eh, che tutti siano più uniti e che gli Stati Uniti vengano a riconciliarsi un po' Devono, si deve essere un bilancio per non avere troppo antagonismo tra i repubblicani e i democratici e per mostrare questo eh, e per contestualizzare senza fare pubblicità eh, so che eh, gli italiani gli piace molto vedere le pubblicità del Super Bowl americano e c'è stato il Super Bowl ogni Super Bowl eh, nella storia recente ha avuto una grande pubblicità della FCA della FCA cioè della, della Fiat Chrysler mm -hmm. che adesso poi Fiat... si accusa con uh, la, la Peugeot no? con la Peugeot, Peugeot. e allora eh, come sappiamo producono la Jeep che è praticamente un'icona americana allora che cosa succede? E... La Jeep ha sempre fatto una pubblicità con le icone americane, l'ha fatta con Clint Eastwood, vari anni. Adesso è riuscito bon fine, a prendere Bruce, Spring, Bruce Springsteen e Bruce Springsteen ha, ha fatto una pubblicità per la prima volta per un prodotto, perché lui non lo fa mai, e qual è il tema? Uh, Meet me in the middle, cioè incontra me a... a in, mi incontri in mezzo, cioè mezzo all'America e così questo è simbolo dell'unità perciò hanno colpito sul sul mood sul sul mood degli americani eh, che hanno sete che ci sia una specie di riconciliazione sì, poi Springsteen notoriamente eh, democratico, lui che viene da un'infanzia, sì, anche, anche, anche un'icona americana, insomma. Lui parla ai lavoratori, soprattutto, perché le sue canzoni... Eh, vabbè, io essendo appassionato di, di rock, le sue canzoni hanno forti temi sociali, soprattutto il tema del, del lavoro, della classe, della classe operaia, molte. È, è, è vero, però eh, no, noi dobbiamo... Dobbiamo ricordare che, che diciamo, è, è un'icona che esiste già da, da 40 anni sulla scena e, e perciò gli americani lo, lo, lo vedono come uno di loro. Yeah, lo Quelli di vedono... Born in the USA. Sì, esatto. E, senta, invece... La, abbiamo ha nominato poco fa la nomina eh, giustamente del, di tutti i posti del, dell'esecutivo, perché sappiamo come funziona, eh, un'amministrazione esce, ne subentra un'altra e scatta lo, lo spoil system, quindi eh, l'amministrazione la, di segno opposto si nomina i, i, suoi, i suoi uomini e donne. E, infatti volevo un parere su, su questo, sulla nomina del, del, gabinetto, del nuovo gabinetto di Joe Biden e eh, su, quindi sul, sugli uomini e le donne del suo gabinetto dove lui ha fatto anche una scelta precisa di rappresentanza delle minoranze e quant'altro eh, accontentando forse anche l'ala più progressista o qualcuno dice fregandoli un po' perché poi in realtà ideologicamente sono tutti moderati e oltre alla nomina delle persone anche sul, sui primi atti Lui eh, Biden ha, ha emanato tantissimi ordini esecutivi che cercano di smantellare molte delle decisioni politiche di Trump allora diciamo che eh, tra, eh, in quanto Trump non aveva fatto questa, questa mossa Biden ha detto chiaramente che il suo cabinet sarebbe un po' l'eco o la rappresentanza di quello che fosse l'America di oggi, perciò che ci sarebbero le varie etnie, i vari generi che sarebbero rappresentati. Perciò naturalmente Kamala Harris eh, rappresenta non solo la... L'afroamericano, perché lei è andata a una scuola afroamericana, ma lei è metà indiana e metà eh, dai Caraibi come origine, perciò prende con questa vicepresidenza tutta una serie di, a parte il fatto di essere la prima donna. Poi c'è anche il segretario della difesa che Lloyd Austin, che è un, un generale in pensione, che era molto amico del figlio di Biden, anche un cattolico, e eh, eh, eh, eh, eh, anche lui afroamericano. Poi ha utilizzato molta gente con esperienza, il segretario dell'Agricoltura, credo che ha fatto otto anni con, con Obama, perciò una specie di omaggio ad Obama. Poi ha, ha, nel, ha, ha, ha preso anche vari ispanici come il segretario dell'educazione Miguel Cardona, poi ha anche utilizzato uno dei suoi rivali nella presidenza nella corsa per la nomina democratica come Pete Bottichig che è un ex sindaco che è pure sposato con un con, con, con, con un uomo e, e perciò eh, è rappresentante del, del LGBTQ e perciò eh, tutte queste persone sono in rappresentanza di un certo settore degli Stati Uniti. L'unica cosa, l'unica promessa che lui non ha compiuto, molti non si ricordano, ma lui aveva promesso di nominare un repubblicano. Il repubblicano non c'è, perciò eh, mostra che ancora non, eh, non è riuscito a riempire questo, questa, questa promessa. Eh, ma in un posto minore il repubblicano eh, lui avrebbe voluto uno, uno un nome però credo che è possibile che durante la sua i suoi quattro anni di mandato potrà anche scegliere eh, qualche repubblicano in relazione anche all'altra All'altra cosa, ho insistito sulle, sulle minoranze etniche, perché poi sono maggioranza, adesso sono diventato quasi maggioranza negli Stati Uniti, perché quando noi elenchiamo i, pro, i problemi diciamo, che, hanno, che ha l'America, se ci fosse solo uno di questi problemi, come per esempio uh, Covid-19, Oh, ma, no, ma ce ne sono tre sempre che sono menzionati, ma non mai il quarto il primo è Covid l'altro è l'economia mm -hmm. e il terzo diciamo è il problema del del del, clima. New del clima del clima del clima Beh, si menziona questi, ma in verità eh, queste minoranze che sono adesso maggioranze, eh, hanno abbastanza eh, sete di un, uh, di un equilibrio uh, razziale e etnico, e di una rappresentanza un po' più visibile del, del, loro, del loro gruppo. Eh, nessuno può capire. Queste, il numero di queste ferite se non va negli Stati Uniti e non si rende conto di come erano le cose anche quando io stavo all'università come, come Alessandro e sono andato nel sud degli Stati Uniti, io ancora eh, eh, c'erano dei ristoranti dove c'era il segno whites only o... o o delle, delle interdizioni per fare entrare la gente di colore nei bar o nei stabilimenti pubblici. Questo nella mia vita. Ora, Ora non c'è però eh, la discriminazione ancora di fatto è forte. L'abbiamo la visto con la Black Lives Matter. Esatto, abbiamo visto questo, abbiamo visto anche che il che eh, molte di queste classi sono state, si son, per esempio, nella campagna di vaccinazione in America, in questo momento, c'è un po' di resistenza della comunità afroamericana. Perché? Perché nel, eh, questo mese, tra parentesi, il, il mese gli americani hanno sempre il giorno di il mese di la settimana di questo mese è il Black History Month, sempre febbraio, ora, la cosa eh, incredibile, è che eh, molti di questi di questi di, di questi di queste minoranze. Eh, e sono state sono resistenti alla vaccinazione perché negli anni 30 o 40 negli Stati Uniti c'erano dei esperimenti fatti a Tuskegee in Alabama mm -hmm. eh, con un gruppo di, di, di persone dove si faceva gli esperimenti senza dirglielo su eh, sì. vari vaccini eccetera e molti raccontano questo e e allora, questo crea un sospetto uh, per, per, questa, per questa cosa, e molti di e, e la comunità che è stata più colpita, certamente con, uh, con dal, dal Covid in questo momento. Sì, è certo, anche questo è un, è un fattore. Che era il, il progetto MK Ultra era quello lì? Si chiama The Tuskegee. Toschigi Airmen's Test, Toscheghi, Toscheghi, Toscheghi. Magari ora lo mettiamo in link anche, sì. ci, pensa, ci pensa Andrea a metterlo in link anche ai nostri ascoltatori. Sì, perché sì perché... lo troverete perché è una cosa molto interessante. I perché non In poi... non parlano i banchi. Ma tutti i neri, se lei incontra una persona afroamericana e dice questa parola, sì, sì. Questi sono gli esperimenti che facevano, che poi il governo ha dovuto eh, dare le, le, le scuse e risarcire alcune di queste famiglie, se non sbaglio. Comunque... Eh, concettualmente non è troppo... Di... Prego, prego. Eh, Un'altra cosa, certamente, che... Eh, che ha colpito, e questo è stato simboleggiato nel, nel, nell'assalto al Campidoglio, guardiamo è, che, qual è stata l'istituzione americana dove c'è stata l'integrazione la più rapida e più modella. Le forze armate americane le forze armate, sono state le prime a essere integrate, che cosa è successo durante questo assalto al Campidoglio? Molti di questi, che delle forze armate, sono diventati o veterani o diventano eh, membri della polizia. Membri della polizia che in, nel, in alcune città sono più numerosi che i bianchi. E il caso di Washington, Washington è una città dove ci sono... Eh, più, più, più gente di colore che, che bianchi, se si prende la città di Washington stessa, non i suburbi. E si vede in questo film, che vi, uh, vi imploro di vedere per capire meglio, si vedono questi eh, membri della polizia a indietreggiare mentre vanno avanti tutti i bianchi. Perciò anche in questo assalto al Campidoglio il numero di, di afroamericani era, era quasi nullo, però sì. quelli che stavano difendendo il Campidoglio erano delle minoranze etniche. Perciò in, in, ogni, in ogni evento della, della, della, della campagna elettorale si è visto eh, queste differenze. Non, non dimentichiamo che nella, che nella Georgia c'è stato, ah, quello, quello che bisogna insistere è una cosa, mh, mentre sto parlando della, dei problemi razziali americani, eh, vi raccomando di guardare un, un, un una personaggio che si chiama Charles Blow, Blow come soprano. È un colonista americano che lavora per il New York Times e lui ha deciso che si sposta a vivere ad Atlanta. Perché lui viveva a New York o a Washington? Perché vai a Atlanta? Ah, perché lì perlomeno faccio massa critica con il mio popolo. Ma lo dice... Lo dice non con un, con un razzista al rovescio, ma come, come mossa politica. Ma perché non vuoi rimanere a New York dove c'hai la, diciamo, la massa critica dei democratici? No, al contrario, voglio tornare al sud. E allora eh, come gli americani stanno scoprendo che soprattutto quelli di colore, che con il, il potere del voto e con degli organizzatori come Stacey Abrams, che è un'organizzatrice eh, formidabile, tra parentesi è una giovane leader del, del Consiglio Italia-Usa, venuta in Italia, un, uh, un, uh, credo un dieci anni fa, quando c'ero a Torino a una riunione, eh, dove noi abbiamo, tentiamo di sempre, tentare di fare una specie di, di, di prospezione della, delle nuove generazioni dello stile saranno famose. E lei organizzando, organizzando questa, questa, eh, questa, or, questa campagna in, in, in Georgia è riuscito, fare leggere un senatore afroamericano che viene della chiesa di martin luther king che era di atlanta e perciò eh, è possibile che atlanta era georgia che era il simbolo del vecchio partito democratico sudista eh, e, e, e razzista dei tempi degli anni 20, 30, 40 e 50 eh, potrà diventare lo Stato dove c'è una maggioranza eh, di votanti eh, neri. Questo è il fatto della Georgia, perciò è molto interessante vedere come si sta riorganizzando la politica in America. Nel 2024 probabilmente eh, la Georgia voterà eh, ancora per il candidato, diciamo, favorito dagli afroamericani, non sappiamo chi, forse sarà Kamala, Harris, non sappiamo, e in alcuni altri stati come si sta evoluendo eh, l'evoluzione, la, la, la, la demografia negli Stati Uniti è possibile che pure nel Texas, di un, uh, stato sudista, anche rassista nei tempi di Lyndon Johnson prima della sua conversione ai diritti civili eh, e forse eh, si ritornerà a, una, a un governo democratico ricordiamo che è lo stato di Bush ricordiamo che è lo stato diciamo eh, che ha sempre dove è stato ammazzato Kennedy insomma era, era un stato principalmente Rosso o rosso, rosso repubblicano. È possibile che nel 2024 ci sarà, grazie agli ispanici, una, una maggioranza etnica più forte eh, di prima? Eh sì, perché le, le cosiddette minoranze stanno crescendo tanto: sia esatto. per l'immigrazione, sia anche perché hanno un tasso di natalità maggiore rispetto ai, ai bianchi esatto, esatto. E questo no, la ringrazio per aver sottolineato questo aspetto del, dell'aspetto razziale del conflitto tra le varie etnie che compongono l'America perché è un, è un fattore molto molto importante e che se non si capisce appieno magari non si capisce neanche non si capiscono neanche tutte le dinamiche che avvengono negli Stati Uniti Ora però volevo parlare invece delle altre tre sfide che aveva nominato lei perché questo aspetto è molto importante però lo è anche tre, e tra l'altro eh, lo stesso Biden aveva, ha condannato il, il suprematismo bianco nel suo discorso dell'altro giorno, ha fatto una condanna esplicita quindi vuol dire che si rende pienamente conto che questo è un tema molto sensibile oggi e poi all'indomani appunto del BLM eh, a maggior ragione. Ora mi volevo concentrare però sulle tre grandi sfide, quella, eh, quella pandemica dove in questo momento l'America ha il maggior numero di morti, però adesso stanno vaccinando veramente tanto, si va a più di un milione di vaccinati al giorno. La sfida economica è grandissima con il grande piano di, eh, di rilancio di investimenti già annunciato da, da Biden e ora con una maggioranza democratica in entrambi i rami del congresso forse anche più facile farlo passare in tutte le sue ramificazioni volute dai democratici e per finire l'aspetto climatico che poi è strettamente connesso al, al rilancio economico allora, la pandemia eh, se noi vogliamo dire un po' sottolineare le cose che magari non, non si leggono tanto in Italia non si fanno attenzione io per esempio molti dei miei Amici conoscenti sono andati in farmacia a farsi vaccinare, questo eh, ma nelle farmacie commerciali. Eh, eh, i, st I stadi della NFL si sono aperti anche alla vaccinazione. L'esercito Le, eh, ha cominciato a prendere un ruolo in questa cosa dei vaccini. Cioè, una volta che eh, si, è, si è iniziato questa macchina e eh, che il proprio Biden ha deciso di fare due o tre misure come il porto obbligatorio della maschera in tutti gli edifici federali o in tutti gli edifici pubblici o in tutti le i trasporti interstaduali, allora questo già ha creato una mentalità diversa. Poi ha utilizzato il grande Fauci, dottor Fauci, italo-americano, penso di Sciacca eh, di origine, eh, che eh, ha continuato a parlare direttamente con gli americani e a fare una comunicazione univoca invece di fare dei messaggi c'è stata una grande coordinazione dal punto, di vista, dal punto di vista dei messaggi perciò che cosa in sommario eh, un grande sforzo eh, per espandere al privato per mettere il privato in, in moto per, per la, la vaccinazione e una unificazione dei messaggi, cosa che in molti paesi europei eh, non è il caso sempre. E queste sono le due cose. Le tre, la terza cosa è dare un certo rilievo alla scienza. Eh, eh, con, con, con molti, mo, molti, molte interviste, non solo come si fa in Italia, ma molte interviste con, con scienziati e con giornalisti che sono specialisti in medicina. Eh, questo non è una cosa che esiste tanto. In italia è una cosa che ho sempre io ho preconizzato di fare una specializzazione o in medicina o in difesa o in in, in, in nel, nel, nell'environment nella in clima insomma eh, c'è stata una specializzazione e una messa in avanti dei scienziati piuttosto che i politici. L'economia è, è un altro campo dove, in questo momento, dicevamo che eh, il Senato stava negoziando altro come i nuovi membri del gabinetto, ma anche stanno negoziando quanto è troppo o quanto si dovrà dare come stimolo all'economia. Ora, solo per dare così un'idea della, della, della situazione, Lo, il stimolo che ha dato Trump all'economia quando c'è stato l'inizio della pandemia ha alzato il, il reddito medio dei americani nel 2020, nel 2020, di 6%. Per questo che Trump ha avuto tanta, eh, tanti voti sui famosi 70, 74 mila, milioni di voti, perché il reddito household income, cioè il reddito per, per, per casa praticamente, è andato su del 6% anche se anche se la disoccupazione eh, era, era, era andata al 15% sì, sì, un'altra un cosa perciò adesso si sta discutendo di che tipo di stimolo dovremmo dare all'economia eh, I democratici vogliono dare un assegno, a parte tutte le altre misure, ma faccio questo per semplificare, eh, un assegno di 1.400 dollari alla maggior parte dei, dei individui di, che, che, sono, che sono nel mercato di lavoro, in più del 600, del 600 dollari che hanno ricevuto alcuni mesi fa alcune persone dicono che questo è troppo che questo scatenerà l'inflazione I, i repubblicani lo dicono anche, anche, Blanchard, eh? anche Blanchard ho letto che anche, il sì. il il di Olivier Blanchard è troppo... dice sì, sì, l'attenzione che... eh, e anche qualche democratico dice che lo stimolo è, è troppo eccessivo. ma eh, secondo me Biden ha messo questa cifra larga per poter negoziare e avere un meet in the middle per arrivare a un compromesso. Eh, questa è eh, la situazione. Poi vediamo che c'è tutto un lato dell'economia americana che funziona per conto suo, che è il lato della borsa, dei piccoli investitori nella borsa, che va... Per la maggiore, e anzi, eh, vediamo che molti strumenti nuovi come le cryptocurrencies, le, il disputamento. Sì, esatto, eh, stanno andando per la maggiore. Anche se questo eh, è pericoloso adesso, perché crea rischio bolle. Addirittura leggevo esatto. Tesla che è aumentata del 700% in un anno e che investe un miliardo e mezzo in bitcoin, cioè praticamente una bolla al quadrato. E, e, e qua si rischia. E, e in più è un'azienda un, un che non ha, non ha fatto ancora alcuni benefici, cioè ha aumentato il valore ma non ha, non ha fatto nessun, nessun profitto. Eh, poi adesso arriviamo la situazione del, del, dell'ambiente. Molto interessante la nomina di Kerry. Kerry è un po' il simbolo dell'elitista. Ricordiamo che Kerry ha avuto la sfortuna di parlare un giorno in francese, perché lui parla francese quando era candidato al, al, al, alla presidenza ancora quando concorreva come candidato contro Obama e, e tutti si sono cominciato a, a, a prenderlo in giro che questo è il signore che parla francese non è che dicono ah ma parla in eh, Draghi le parla tedesco e parla al di là di inglese no? che è un tema di No, in America sembra che sia un cruscio sembra che sia una cosa oppure lui andava in giro con il, la, la plancia di surf e andava a fare surf ah no ma questo è lo spot di elitista Perciò, eh, mostra che in America eh, alcuni dei personaggi non, non guadagnano a essere eh, elitisti Comunque è stato nominato da Biden ed è, sarà una specie di consigliere, secondo me, nell'ombra di Biden. Sono stati, non dimentichiamo che sono stati eh, colleghi nel, nel Senato eh, e lui è, ha fatto il segretario di Stato, perciò, eh, e non dimentichiamo anche che il proprio Biden, cosa che le persone dimenticano, che era capo della della della commissione esteri del Senato durante molti anni, una specie di ministro degli esteri ombra, se vogliamo. Eh, dunque, eh, Kerry eh, prenderà certamente un ruolo di di leadership in questo e anche a livello, a livello mondiale vedremo quanto potrà influire gli americani sarà per me una cosa da guardare è che mentre gli americani stavano togliendo tutti i lacci e i lacciuoli eh, durante l'amministrazione Trump per tutto quello che, si, che erano tutte le il riscaldamento globale dando vantaggi al carbone o altri materiali fossili mentre stava facendo Trump questo Trump la Cina si stava ergendo come Grande paladino del, dell'ambiente. Ora sappiamo che non è per il momento un posto dove noi vorremmo passare le ferie a respirare l'aria buona e la Cina, però si è magari eh, si vedeva vede. così. Eh, e allora sarà interessante vedere questa battaglia tra gli Stati Uniti e la Cina in questo, in questo ambito questo ambito, certo. Anche perché le risorse investite sono tante, quindi le possibilità sono tante. E a proposito della politica estera che ha appena introdotto, mi sono letto tutto il, il primo discorso ufficiale di, di politica estera di, di Biden, fatto davanti al Dipartimento di Stato, se non sbaglio, sì. una scelta anche, sì, anche simbolicamente importante che significava... Sì, è come se, se il presidente andava alla farnesina e parlava agli ambasciatori, sì. e allo, allo staff dei diplomatici italiani. Sì. Il di, di per sé non significa molto, però se contestualizziamo e vediamo che Trump aveva un atteggiamento molto unilaterale su questo, allora ecco che acquista un, un diverso significato. E, sì ha rilanciato Biden fortemente nel, nel suo discorso il ruolo della diplomazia e della cooperazione anche della superiorità morale del, del popolo americano di dare l'esempio al resto del mondo come prima potenza e poi una sfida forte soprattutto a due paesi all'autoritarismo ma ha nominato espressamente due paesi la Cina e la Russia Allora, eh, diciamo che... Eh... L'elaborazione di questo discorso di Biden al Dipartimento di Stato l'ha fatta eh, a seguito il nuovo segretario di Stato americano che si chiama Anthony Blinken, un'altra persona molto interessante perché è la prima eh, vice segretario eh, di Stato, eh, conosce molto bene tutta la diplomazia, è stato educato in, in, educa una parte della sua educazione in Francia, perciò parla francese pure lui per, per, per così, mostrare che, che è abbastanza internazionale e eh, lui ha fatto un discorso dopo quello di Biden, dove lui elaborava un po', un po' più in più grande dettaglio. Una cosa lui disse una frase che mi colpì, dice non è che vogliamo fare qua i capi o i poliziotti del mondo, ma il mondo non si organizzano senza le regole che magari gli Stati Uniti aiutano a scrivere. E il mondo deve organizzarsi e la persona, le, le persone che sono capaci di organizzare questo, come hanno organizzato le Nazioni Unite a questo, al suo tempo, sono gli Stati Uniti. E come si devono organizzare questa, la politica estera? Abordando i problemi, i eh, grandi problemi, cooperando e con la diplomazia. Dunque questo è il titolo più o meno di quello che proverà a fare gli Stati Uniti non vuol dire che non andranno a prendere le posizioni abbastanza forte in relazione ai diritti civili e umani subito si sono pronunciati eh, hanno fatto un discorso eh, molto forte contro le misure che hanno preso la, che ha preso la, la Russia contro Navalny, ma anche contro i dissidenti ma anche contro i, i giornalisti, ma anche eh, contro la corruzione. Va letto molto attentamente eh, eh, il, la dichiarazione del Dipartimento di Stato con questo. Della stessa forma, in alcune cose eh, gli americani fanno molta attenzione a non provocare la, la Cina. Biden è d'accordo sul principio e l'ha ammesso e l'ha anche ammesso Blinken eh, che la Cina deve essere più trattata come un avversario, ma non un avversario necessariamente militare, ma come un avversario che non rispetta i diritti civili, non rispetta gli accordi di Hong Kong. Eh, e altri, mh, altre regole diciamo, internazionali della cooperazione. Eh, è chiaro che non si sa mai se ci sarà un errore o una provocazione nel, nel Mar del Sud della Cina tra le, le forze navali dei due o fra le forze aeree, oppure che ci sarà qualche tentativo su Taiwan, però eh, eh, alcune cose che ha, fatto, mh, che ha fatto Trump non saranno, eh, l'indirizzamento non sarà molto cambiato, e in generale la politica magari. Invece un'altra cosa che non si cambierà neanche è nel Medio Oriente, non so che cosa hanno detto gli ospiti, dell'ultima volta il mio amico uh, alberto negri era, eh, era, era un po critico ma eh, hanno detto ah, sì sì è critico ma però non cambierà la, la decisione di trump di mettere l'ambasciata a gerusalemme mm -hmm. e, ma allo stesso tempo continuerà ad avvocare la, la, la la dottrina del, dei due stati. Sì. Ultimo ultimo capitolo di Medio Oriente. Eh, Sull'Iran anche delle, delle, delle prese di posizione abbastanza forti. Sì, l'Iran si adegua e ferma adesso la, quello che ha cominciato a fare in relazione al suo programma nucleare la lascia più o meno a tre o quattro mesi dello sviluppo di un ingegno nucleare, si lanzi ferma, allora gli Stati Uniti ricominceranno a negoziare. Per quanto poi c'è stato anche un, un, un altro aspetto interessante, cioè che eh, per la prima volta o comunque per la prima volta da tanto tempo c'è una critica all'Arabia Saudita perché poi se guardiamo al rispetto dei diritti umani l'Arabia Saudita probabilmente è in fondo alle classifiche adesso eh, lì eh, Biden e l'amministrazione Biden non l'hanno trattata come un caso specifico per eh, ovvie ragioni geopolitiche però è stato detto basta alla guerra in Yemen e basta alle forniture militari per la guerra Yemen, che poi sono portate avanti dai, dai sauditi, essenzialmente. Sì, eh, è da vedere esattamente eh, cosa, cosa sarà la, la, la relazione con gli Stati Uniti dopo questa presa di posizione. Eh, perché a un certo punto, eh, come sappiamo, in Medio Oriente c'è sempre una crisi e gli Stati Uniti devono prendere posizione. La, la famosa red line, la famosa linea rossa dove Obama aveva detto che non era da superare per causa delle armi chimiche eh, siriane, è, è sempre stato un, un crucio e, e, e l'ammissione di un errore di politica estera eh, della parte sua e anche un po' la Libia eh, eh, lasciando un po' la, il paese disaggregarsi eh, per l'Arabia Saudita è un po' più difficile che gli Stati Uniti anche se adesso gli Stati Uniti sono diventati i più grandi petroli, eh, produttori di petroli di petrolio nel mondo e che sono in pratica autosufficienti questo è cambiato molto da quando gli stati uniti dipendevano del, del, del, del petrolio saudita uh, bisogna aspettare la prima crisi bisogna aspettare per vedere quando si sposterà in medio oriente come, come si sposterà il, il nuovo segretario di Stato tra parentesi eh, sarà anche interessante vedere se sarà eh, se avrà la fiducia Draghi a vedere se, se l'Italia rientrerà nella scaletta dei europei più importanti perché sappiamo che non c'è stato una, una rapida chiamata dalla parte del Presidente o del segretario di Stato agli italiani magari perché sapevano che c'era un momento di transizione però prima l'Inghilterra lo UK, secondo la Germania terzo la Francia e poi anche altri in ordine sparsi l'Italia non era mica neanche nominata Esatto. Eh, <ride> e anche nominare a proposito in chiusura perché tra, tra pochissimo dobbiamo, dobbiamo chiudere eh, proprio riguardo all'Europa e soprattutto all'Italia ma secondo lei eh, dal, dall'America c'è stata un qualche tipo di spinta per eh, la, la nomina di, di, di Draghi, questa, questa crisi di governo con la, con la nomina finale di Draghi che poi ancora deve essere eh, ratificata dal al Parlamento, perché qua siamo ne parlavamo anche nei giorni scorsi però qua è tutto in, in subbuglio abbastanza e, e perché sappiamo che Draghi è stimato in, in America, era stima, ha studiato in America innanzitutto e poi era stimato dall'amministrazione Obama e anche Trump a un certo punto ha detto eh, criticando Powell ha detto che dovrebbe fare come, come Mario Draghi in UE Sì, secondo me Mario Draghi ha molte chance di diventare un regolare partner di, di chiacchierate e con Biden perché non dimentichiamo che Biden certamente verrà in Italia, come è venuto eh, anche vari anni fa quando l'ho avuto il piacere di stare con lui per, per due tre giorni a Venezia. Lui verrà perché c'è la moglie che, che è italo-americana e perciò verrà eh, e verrà perché ci sono c'è la simpatia del, del presidente e c'è la simpatia di draghi se lui se lui riceve la, la fiducia dove lui ha varie entrature non dimentichiamo a parte l'educazione eh, che ha avuto in america la familiarità di, di draghi con washington è una persona tra parentesi che negli Stati Uniti adottava un, a varie riunioni del Consiglio Italia-Usa, veniva assolutamente il più informalmente possibile, senza, senza scorta, senza prendendo la metro, andando dappertutto da solo e conoscendo molto bene la realtà americana, perciò secondo me Diventerà un, un, un frequente vis-à-vis eh, -vis di Biden, di, di Blinken e di soprattutto di, del segretario del tesoro Janet Yellen, che lui conosce dal, dai momenti che lui stava alla BCE. Eh sì, certo. E da cui anche ha preso, ha preso spunto, probabilmente. Il primo, il primo QE è stato di, di Ben Bernanke, credo. Però poi, insomma, Janet Yellen sotto Obama ha portato avanti un'opera importante eh, dal punto di vista della ripresa macroeconomica e, e sì, Draghi ha preso spunto da lì. Secondo lei ci può essere stata qualche spinta da, da ambienti americani? proprio per Cioè la crisi di governo, allora suggerire un nome? Mario Draghi. Quello. Non credo, magari 20 o 30 anni fa sì così, ma credo che questa è un'iniziativa eh, più del, del presidente che sa molto bene che, che Draghi è un atlantista, che è una, una persona che piace eh, che Italia eh, rispetta le sue alleanze tradizionali e credo che è stato più una, una creazione del, del, del presidente e delle varie manovre politiche de, della classe politica italiana, includo, incluso Renzi. Di cui sicuramente parleremo, eh, no, non direttamente, ma eh, appro approfondiremo come come osservatorio globalizzazione, come sottosopra, in i prossimi eventi. Eh, io la, la, la ringrazio, professor Redmond, c'erano delle domande dal pubblico, però mi informano che eh, praticamente ha risposto senza, senza sentirle, parlando dei vari temi. Eh, ah, beh, sono contento, le, le, le la, la funziona ancora benissimo quindi la ringrazio molto di essere nostro ospite ovviamente eh, quando ci sarà occasione sa saremo felici di riospitarla eh, di nuovo col tempo io voglio solo ricordare prima di salutare i, i nostri spettatori che tra pochissimo precisamente alle 20 quindi tra 20 minuti sulle pagine di The Pitch, sempre su Facebook, e di Osservatorio Globalizzazione, c'è un altro dibattito dedicato alla giornata del ricordo, perché sappiamo che oggi in Italia si ricordano le, le vittime delle foibe e la, quella tragedia della storia nazionale che è stato l'esodo eh, Giuliano Dalmata a seguito della sconfitta disastrosa nella seconda guerra mondiale. Quindi grazie ancora di cuore al... Grazie a rivederci e a risentirci e un saluto a tutti a tutti gli sì, sì, ascoltatori